Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo glitch dei soldi in cui non avete bisogno di Avenger, non avete bisogno di centro operativo ed è abbastanza rapido ragazzi, allora per fare questo glitch avete bisogno di una Deluxe, ma non è necessaria, potete anche fare senza eh, c'è un altro metodo, se riesco lo porterò e un veicolo, un veicolo che dovrà andare... Eh, Diciamo, vicino alla base operativa io in questo caso sto usando un, um, un veicolo della Pegasus come avete visto sono diventato CEO e ho richiesto il veicolo Pegasus lo mettete qui ragazzi lo dovete mettere qui una volta che avete messo il veicolo in questa posizione passiamo al glitch ragazzi quindi salite sulla vostra Deluxe vi avvicinate all'entrata della base operativa in maniera tale da far comparire base operativa piena quando compare tasto ps ripremete un'altra volta il tasto ps e tornate in game vi mettete dall'altro lato attivate la modalità levitazione sulla deluxo vi dirigete verso la base operativa accelerando ovviamente quando pensate di essere diciamo già lontani dalla base operativa accettate il messaggio con X il messaggio di base operativa piena dopodiché tornate verso la base operativa e il gioco vi farà entrare nella base operativa è abbastanza semplice come glitch ragazzi è veramente semplicissimo quindi passiamo al resto del glitch nel frattempo ragazzi, vi ricordo il gruppo Telegram GTA Online, lo trovate tra i miei contatti, è un gruppo del dedicato per tutti coloro che giocano a GTA. A questo punto, una volta dentro, ragazzi, non dovete eh, sostituire il veicolo. E uscite fuori, mentre state uscendo, uscendo fuori dovete premere tantissime volte triangolo in maniera tale da salire sul veicolo che è fuori e, e nel con tempo vi compaia base operativa piena quando pensate che siete saliti sul veicolo vi allontanate con il veicolo e vi suicidate ragazzi mi raccomando fate il passaggio di suicidarvi perché altrimenti non... quando entrerete nella base operativa si buggerà tutto, vi... avrete una schermata bianca e sarà un bordello questo ve lo dico, quindi ricordatevi Quindi a questo punto chiamiamo il veicolo che vogliamo duplicare. Io ho un pochino di attesa, però ho velocizzato un pochino e quindi nulla. Una volta chiamato il veicolo, passiamo al passo successivo, ragazzi, che è quello di sempre. Quindi prendiamo il nostro veicolo che intendiamo duplicare, io in questo caso una LG, sì, una Sultan, ma comunque duplicate auto custom con targa personalizzata. Io qui la targa non ce l'ho perché è una targa bianca. A questo punto ragazzi andate a incastrare l'auto, eh, sciogliete il sicuro serve e diventate Motorcycle Club. Riaprite il touchpad, andate su rimanda veicolo in deposito e quando siete sicuri che vi teletrasporta premete triangolo e X insieme. È semplicissimo ragazzi, qui vi basterà solamente entrare nella base operativa e il gioco è fatto. Il glitch è compiuto ragazzi, così potete fare tutte le vostre duplicazioni potete farlo anche con la moto seguendo lo stesso passo se riuscirò come ho già detto vi porterò anche quel, quel metodo insomma con la moto, con la faggio, con quello che volete utilizzando le molotov come ho fatto vedere qualche giorno fa e dovete seguire solamente gli stessi passi quindi questa volta andremo a sostituire il veicolo io in questo caso vado a sostituire il veicolo e il gioco è fatto e avremo il nostro clone come ho già detto mi raccomando sempre targhe personalizzate e per non avere problemi con il blocco giornaliero ragazzi questo è fondamentale detto questo vi ricordo tutti i miei contatti c'è un link, link in descrizione del video e vi ricordo anche il gruppo Telegram sia il mio che il gruppo Telegram di GTA Online iscrivetevi al gruppo per tutti gli aggiornamenti un saluto a tutti al prossimo video ciao a tutti